Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao carissimi, un abbraccio a tutti voi che ci seguite, spero che i nostri video del canale vi possano piacere e ringrazio anche i collaboratori. Siamo nel periodo estivo, ma possiamo continuare nelle nostre dera shot in modo particolare parleremo di Gesù, Maestro di Israele. Se vi piace, noi ci teniamo tantissimo, è un regalo che ci fate, l'iscrizione per noi è molto, molto, molto, molto importante. Un like se volete e se volete iscriverci potete iscrivervi a biboccav.io.it Faccio lo spelling, Bologna, Bologna, Otranto, Cagliari, Ancona, Washington, chiocciolaiu.it E un grazie, un grazie davvero a tutti. Allora, stiamo per iniziare il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, no? Sefer Sefer di Matatia e il discepolo è Alevi, perché è un Levita. Prima cosa da dire, non è un discorso che ancora riguarda la Kala Yeshua, cioè quella che noi definiamo la Ecclesia. Quelli inizieranno dal capitolo 18. Qui siamo in piena, piena diatriba, scusate l'accento alla greca, non diatriba alla latina, in piena diatriba all'interno di questi mahlot, di queste discussioni piuttosto concitate tra varie fazioni. E inizia tutto il capitolo 15 con al presente, quindi una cosa che era ricorrente nella comunità giudeo-cristiana mateana in contrapposizione, in relazione alle varie eh, fazioni farisaiche, per esempio Shammai e Ilele, arriveremo subito a definire anche questa, o agli scribi. E quindi era qualcosa di estremamente dibattuto, se no nel Vangelo non ce ne sarebbe rimasta traccia. Bene, qual era la problematica? La problematica inizia proprio dal versetto 1 e vi prego di ascoltarmi perché è un capitolo molto lungo, molto difficile. Ogni parola bisogna veramente analizzarla molto molto bene dal punto di vista storico e teologico e di contestualizzazione. Quindi noi faremo a mo' di chiasmo eh, il commento all'inizio e alla fine e la parte centrale sarà ovviamente eh, la dedicheremo a un altro video sarà oggetto di nostra analisi in un altro in un altro video cioè quando parleremo sempre del capitolo 15 parte seconda inizia inizia così inizia così al presente col verbo al presente allora vengono a Gesù eh, da Gerusalemme, farisei e scribi, di centi, In base alla domanda noi sappiamo già che fazione farisaica, molto probabilmente quella di Shammaita, Bet Shammai, perché è molto rigorosa, quella di Lele è molto meno rigorosa, perché vi dico così? Perché già dalla domanda ve lo preannuncio, noi vediamo che virgola, pur non essendo stata ancora istituzionalizzata, perché questo lo avremo nella, nelle redazioni tardive della Mishnah e quindi nella testimonianza del Talmud tra il terzo e il quarto secolo eh, dell'era dell volgare, già si comincia a definire in maniera molto rigida il concetto di purità, lavaggio, la netilati adai, il lavaggio delle mani e l'attenzione che questi scrivi di scuola molto stretta avevano preso di mira, cioè i discepoli di Gesù non si attenevano a questa attenti tradizione. La parola tradizione in ebraico è Kabbalah, la Kabbalah avot, la tradizione dei padri, e la motivazione di questa Kabbalah avot sul l'anetilati ad Aim, cioè sul lavaggio delle mani, fa riferimento a eh, Levitico capitolo 11 in modo particolare, e al fatto che i farisei pensavano che per poter fruire del servizio liturgico, ovviamente il Tempio c'era ancora al Tempio, era necessario fare questo. E per estensione, cioè lavarsi le mani, ma anche i piedi, amò, amò dei sacerdoti, amò dei sacerdoti, e questo poi veniva esteso anche nella vita secolare, perché no anche nelle attività sinagogali, e perché no anche soprattutto nelle case le volte che bisognava mangiare, ma non solo, anche prima eh, appena svegli, quando si fa si faceva la preghiera di Modea Nilefanech, immediatamente si andava a lavarsi le mani, e si fate, e si faceva Netilat che è la benedizione a Dio che ci ha comandato questa questa eh, questo comando di lavarsi le mani. E infatti dice subito eh, perché la matalmidechano, i tuoi talmidini, trasgrediscono la cavala dei presbiteri in greco, cioè degli anziani, cioè dei rabbini, dei maestri rabbini potremmo dire. Io prima ho detto gli avot, i padri, ma si sottintende nell'ampia semantica del termine plurale avot, in ebraico anche questi presbiteroi perché trasgrediscono ciò la risposta che dà gesù è, è lapidaria dal punto di vista rabbinico sta dicendo ma scusate un attimo voi contestate ai miei discepoli il fatto che non si lavino le mani e adesso andiamo poi a vedere che cosa significa e perché ma voi fate molto peggio perché voi non siete solo contro come i miei ragazzi Derabanan, no? A Torah di Rabbanan, cioè a comandi di, di, di, di rabbini. Ma voi siete addirittura deroita, contro, contro, contro la Torah direttamente. E cos'è peggio? E cos'è peggio? E mangiare, e, e, e mangiare con le mani non lavate contaminano l'uomo. Ecco il riferimento non al cibo, ma a ciò che entra di contaminato. Qualunque cosa, anche un cibo puro, sulle mani sporche, lo contaminano ritualmente, è una contaminazione, contaminazione rituale, non si parla di peccato, si parla di contaminazione. Nel libro del Levitico noi abbiamo due tipi di contaminazione, di primo grado e di secondo grado. Il primo grado è quello riguardante gli oggetti, infatti si fa anche la netilat kelim, kelim quella sugli oggetti, le pignatte, le posate, i piatti, chi ha fatto, chi è abbonato al canale o ha visto ho visto la playlist di Mangiare da Dio, ha visto come si fa, vi ho fatto vedere, vi ho portato al mare. Poteva essere un fiume, un lago, no, e ho fatto vedere come si fa. Eh, per dare così queste immagini, per poi, nel corso dei, dei video, capi, far capire bene le cose, e, e quella di primo grado, quello di secondo grado invece riguarda qualcosa di molto più personale, il discorso, per esempio, dell'emissione di sangue mestuale, il midà, il liquido seminale o toccare il morto, non sono peccati, sono contaminazioni, purità legata al culto, legata alla liturgia, legato quindi all'aspetto eh, non solo delle tesilotte, ma proprio andare fisicamente al Tempio, partecipare alla liturgia, perché la liturgia è sempre solo quella del Tempio, anche perché ai tempi di Gesù il Tempio era funzionante, in una qualche maniera chiaramente. Quindi abbiamo concluso diciamo la cornice di questo capitolo. Poi invece entreremo eh, la prossima volta, Bezzerat Hashem di ora, nell'altra parte, dove ci sono le citazioni di Isaia secondo la 70, insomma vedremo altre cose interessanti. Quindi, mi raccomando, non è un discorso la Chiesa, non è un discorso che riguardi i cibi puri impuri, riguarda terza cosa solo il discorso della contaminazione culturale delle mani, la purità, rituale, non c'entra il peccato, non c'entra l'anima, non c'entra la salvezza, non c'entra niente. Quarta cosa, Gesù non dice, ecco, che i suoi ragazzi, i suoi discepoli, chiamo così scusate, eh, eh, facciano bene. Sta difendendo il fatto che in una norma ancora sfumata, c'è chi condanna, fa ancora peggio, sicuramente peggio perché va contro la Torah. E continua a dire a loro, queste cose contaminano l'uomo, ma non le mani lavate, mangiare con le mani lavate. Però non gli sta dicendo, continuate a fare così. E nemmeno è scritto che Gesù non facesse la nettilatia dai. Quindi bisogna stare molto attenti quando si leggono i testi, perché tante volte facciamo delle sovrapposizioni arbitrarie. La prossima volta andremo avanti per vedere la parte centrale di questa pericope che abbiamo limitato nella cornice per inquadrare bene il contesto giudeo-cristiano di questa grande halakha di Gesù, il Rav di Israele. Ciao e alla prossima!